Bene a tutti voi, benvenuti sul mio canale di frate.web. In questo video con voi voglio pregare una preghiera che San Francesco amava recitarla, è una preghiera di contemplazione verso. Maria, la Vergine Maria. Non è una preghiera di richiesta, non è una preghiera rivolta a Dio, ma è un contemplare questa creatura, un contemplare l'immagine di Maria. La preghiera dice così. Ave Signora Santa Regina. Santa Madre di Dio Maria, che sei vergine fatta chiesa, è diretta dal Santissimo Padre del Cielo, che egli consacrò con il Santissimo suo Figlio, diletto e con lo Spirito Santo, parapito, nella quale fu ed è ogni pienezza di grazia e ogni bene. Ave suo palazzo, ave sua tenda, ave sua casa, ave suo vestimento, ave sua angella, ave sua madre. E voi tutte, santi virtù, che per grazia e illuminazione dello Spirito Santo, venite infuse nei cuori dei fedeli, perché dei fedeli vi degliate. Fedeli a Dio. Si tratta questa preghiera di un documento della devozione, devozione di Francesco alla Vergine Maria, tratta già dalla prima biografia. Come dicevo all'inizio, questo è. Il testo di una preghiera che Francesca amava contemplare la Vergine Maria è tipicamente evangelico. Anche noi ci auguriamo di poter, la nostra vita di poter. Incarnare queste parole dette, pregate, vissute, contemplate da Francesco, possono essere anche il nostro stile di vita per contemplare la bontà di Dio attraverso la Vergine Maria. Pace e bene a tutti voi, iscrivetevi al canale Seguitemi sui vari social qui in descrizione e mettete un mi piace. Ciao!